Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Claudia di Hello Tax che ci spiegherà questo straordinario servizio che tra l'altro già sto consigliando a parecchi dei miei clienti, che ci aiuta a gestire l'IVA all'interno dell'Unione Europea. Claudia si occupa del responsabile delle vendite del servizio di Hello Tax. Io sono Luca Taglielatero, ovviamente già mi conoscete, siamo del resto qui sul canale di Tax Planning Internazionale e Claudia oggi è stata così gentile da mettersi a nostra disposizione per alcune domande, spiegarci esattamente che cosa è lo tax e che cosa può fare per, um, per tutti i business che hanno necessità di gestire l'IVA all'interno dell'Unione Europea. Ok, Quindi Claudia grazie ancora per, per essere qui con noi e uh, vuoi spiegarci meglio tu che cosa, che cosa è lo tax di che cosa si tratta esattamente Sì, innanzitutto ciao a tutti e grazie mille luca per avermi invitata qui e certo allora noi di HelloTAX siamo sul mercato dal 2016 prima ci chiamavamo fba hero poi abbiamo fatto un rebranding l'anno scorso per migliorare le nostre prestazioni e siamo diventati allo e siamo un'azienda ehm, che appunto si occupa eh, nel, ri per ri nel risolvere i problemi legati all'IVA per venditori online. M mi spiego un pochino meglio, ehm, ci occupiamo per le aziende della registrazione delle partite IVA, delle dichiarazioni IVA e di tutto questo che appunto ri riguarda questo argomento che può essere incombente per i vari venditori online, nei paesi che, ehm, diciamo, mh, non sono il paese di provenienza dell'azienda. Quindi, se ad esempio abbiamo un'azienda italiana, noi ci occupiamo delle registrazioni IVA e di tutto quello che ne riguarda per gli altri paesi europei. Quindi, se ti sì, sì, ti interrompo. E lo è un'azienda ehm, che dove ha sede legale? Allora, noi abbiamo sede legale ad Alicante, in Spagna, ma comunque operiamo da remoto, quindi siamo un po' in tutta Europa, addirittura eh, arriviamo a fino a Bali, ho colleghi che sono a Bali, in Giordania, quindi Oppure. operiamo da remoto, mh, appunto siamo molto internazionali, ecco. Beh, quindi avete clienti praticamente di tutto il mondo, sia ue che extra ue immagino. Sì, assolutamente, ne abbiamo tantissimi, specialmente dalla Cina, dalla Turchia, dagli Stati Uniti, Australia, quindi assolutamente copriamo tutto il mondo come clienti, sì, sì, sì, sì. Quindi HelloTax, se ho capito bene, nasce esclusivamente per risolvere il problema dell'IVA. Sì, esatto, IVA. noi abbiamo... Fatto questa scelta di concentrarsi lì proprio perché ehm, è già comunque un argomento che ti posso assicurare, eh, creano un pochi problemi soprattutto ai venditori sì, e so. di conseguenza abbiamo deciso specializziamoci lì. Noi poi ci specializziamo specialmente sui paesi. Eh, operati da Amazon, ehm, proprio perché ehm, i nostri due diciamo co-founder, i nostri due fondatori erano loro stessi venditori su Amazon un tempo ah. e vedendo le difficoltà che l'IVA comporta, che queste cose comportano, ho detto ma perché non creare una soluzione a tutto questo? Quindi appunto essendo stati loro stessi venditori, Um, sanno benissimo quali sono le necessità e i problemi eh, di questo fatto quindi principalmente diciamo, nasce rivolto agli uh, imprenditori di Amazon Amazon FBA e poi si allarga a tutte le problematiche varie possibili e immaginabili Insomma, chi è il cliente ideale per, per voi? allora diciamo che Abbiamo di certo, la maggior parte dei nostri clienti operano su Amazon, ma abbiamo benissimo anche clienti che non hanno Amazon. Diciamo che il nostro cliente è un cliente, un venditore che opera nell'e-commerce, okay? che può operare nel proprio sito, su Amazon, su eBay, Shopify, insomma in tutte le varie piattaforme e appunto può essere un'azienda europea, un venditore europeo come extraeuropeo e anche un particolare importante è che appunto non deve essere per forza un'azienda formata una società, può essere anche un venditore singolo. Ad esempio abbiamo tantissime situazioni in cui abbiamo i cosiddetti sole trader, quindi abbiamo venditori che addirittura nel loro paese d'origine non hanno ancora la partita IVA, e perché non hanno superato la soglia eh. oltre la quale è necessario registrare nel proprio paese di provenienza, ma hanno tutte quelle europee. Quindi anche qui ci sono delle restrizioni, nel caso invito i nostri eh, spettatori a prenotare una consulenza con me per vedere bene il caso singolo, però sì, cioè diciamo che tutti quelli che vendono online possono rivolgersi a noi, tutte okay. le persone che vendono. Quindi facciamo il caso che ho un'azienda in Inghilterra, per esempio, mi occupo di mm -hmm. shipping, piuttosto tramite Amazon FBA, piuttosto che in proprio. E ho necessità di vendere in 3-4 paesi dei 27, diciamo, dell'Unione Europea. Quindi diciamo che vendo, il mio è un business B2C, tipicamente il dropshipping e B2C, okay. nei confronti di uh, clienti italiani, piuttosto che spagnoli, piuttosto che francesi. Io ho un'azienda inglese, ok? Che Momento è metà UE, metà extra UE, ma comunque di, di, direi completamente extra UE ormai. Quindi, io, imprenditore con la mia limited UK, a questo punto, uh, invece ti ho capito bene, invece di identificarmi direttamente in ciascun paese per assolvere agli adempimenti IVA, quindi in Italia, in Francia e in uh, Spagna, che avevo nominato, vengo da voi. Esatto, esatto. Anche perché credo sia molto più semplice adesso io non mi immagino io un'azienda italiana ad esempio mi dicono hai necessità di aprire la partita IVA in un paese addirittura ancora più magari eh, lontano come dire la Polonia da dove parto invece venendo da noi noi eh, ci prendiamo cura di tutto dalla A alla Z di tutto il processo, diciamo che le preoccupazioni diventano molto molto molto minori, anche perché adesso immaginiamoci trovare un commercialista in ogni paese in cui abbiamo bisogno di registrare la partita IVA, cioè diventa una cosa impossibile, folle sia come costi, sia come organizzazione cioè quanti contatti dobbiamo avere no, diventa impossibile e proprio per questo i venditori che si vogliono espandere in Europa, hanno necessità di aprire partite IVA in paesi diversi da loro, vengono da noi e noi ci prendiamo cura di tutto anche perché diciamolo anche per esperienza mia personale ovviamente l'identificazione diretta e definiva è un servizio mh, abbastanza costoso, chiaramente poi dipende dal turnover dal fatturato, dalla dalla sostanza delle operazioni, però tendenzialmente non costa poco, sicuramente con riferimento all'Italia e altri paesi con cui ho avuto modo di, di lavorare, invece mi sembra di capire che i vostri prezzi siano assolutamente eh, abbordabili, ma voi riuscite a gestire quindi le relazioni con tutte le agenzie e le amministrazioni fiscali dei 27 paesi dell'Unione Europea? Eh, no, non tutti i 27. Allora, noi abbiamo nostri, i nostri commercialisti in Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Austria e Italia. In questi paesi abbiamo proprio nostri commercialisti che fanno parte della nostra azienda, che operano con noi, non sono partner. Ovviamente, nel caso... I nostri clienti abbiano passato il limite di vendita in un altro paese abbiano bisogno necessità eh, di registrare la partita iva in un nuovo paese noi comunque li supportiamo nella, nel trovare magari un commercialista una soluzione al loro problema però diciamo noi ci concentriamo su questi paesi che poi sono anche paesi eh, operanti diciamo su amazon chiaro dove ci sono i magazzini esatto esattamente amazon. Chiaro, chiaro. E, e quindi avete praticamente un rapporto diretto con il cliente, quasi, nonostante sia un software, non è un software automatico, è comunque un, un, un servizio. Però, sai, quando io sono un cliente, vengo, vedo il sito internet, leggo il preziario, mi iscrivo, mi aspetto un software gestionale. In realtà mi sembra di capire che ci sia proprio un rapporto one-to one quasi con il cliente. Sì, sì, sì, no, assolutamente. Allora, solitamente proprio il cliente prima di decidere il servizio passa da me o dal mio collega facciamo una consulenza, vediamo che necessità può avere, diamo consigli, vediamo se sono situazioni difficili, perché appunto l'IVA è un argomento che da molti venditori non conoscono bene, quindi sono anche situazioni dove bisogna fare registrazioni andando indietro nel tempo. Una volta che il cliente decide di registrarsi con noi, lì viene assegnato un account manager, che è proprio una persona che si prenderà cura sempre di questo cliente. Quindi anche un giorno che il cliente avrà dei problemi o cose così, non chiama un um, servizio clienti generico, bensì chiede sempre del proprio account manager assegnato. Così da restringere anche, diciamo, tutte le spiegazioni, cose così, si perderebbe troppo tempo. Chiaro. Yeah. Sì, e poi ecco, siccome sì, accennavi, parte centrale del nostro, del nostro sistema è proprio il nostro software. Um, con Amazon, proprio perché ti ho detto, noi siamo molto specializzati su Amazon, abbiamo un API, un collegamento diretto. Quindi questo per i venditori di Amazon semplifica tantissimo le cose. Loro collegano il loro account eh, Amazon al nostro software. E ogni mese tutti i dati riguardanti le loro vendite su Amazon vengono importati direttamente da noi. Quindi anche ah. per i meno esperti è una cosa che semplifica tantissimo le cose. Per gli altri ovviamente eh, importano i dati invece manualmente o cose così, quelli che vendono su altre piattaforme. Però comunque dopo è tutto centralizzato lì. chiaro. Quindi, chiaro. Ma purtroppo, io chiaramente, purtroppo per fortuna per, per i pianificatori, obiettivamente Libia è una materia estremamente complessa. Cioè, per fortuna mia, nel senso che chiaramente più è complessa più sono i clienti che si rivolgono a me per risolvere i problemi, ah. quindi non mi dispiace diciamo, la complessità dell'IVA, però ehm, e, e c'è molta incertezza, cerco di chiarirla anche tramite diciamo, post, report, eccetera, eccetera interviste come con, con te che sei stata gentilissima. Ehm, la domanda molto spesso è, io ho un'azienda estera, vendo in Europa, perché devo identificarmi ai fini IVA? Beh, ragazzi, la legge dice così all'interno dell'Unione Europea, quindi sfatiamo il mito, se io ho una società extra UE e però vendo all'interno dell'Unione Europea, sono comunque costretto per legge ad identificarmi o a trovare un modo, di quelli previsti dalla legge, di versare l'IVA nel paese di competenza, perché ricordiamo l'IVA è un'imposta sul consumo e quindi tendenzialmente va versata nel paese dove il bene il prodotto è consumato, dove si trova il consumatore, ok? quindi nel B2C servizi come quelli di AlloTaxi io li ho trovati estremamente eh, importanti per evitare, per evitare poi anche problematiche successive, perché chiaramente molto spesso nell'ignoranza proprio della legge si parte con le proprie attività, si dimentica di versare l'IVA, ricordiamo che l'IVA in Italia, ma poi in realtà in ciascun paese dell'Unione Europea, ha delle soglie superate le quali si parla di evasione, e l'evasione va beh, in realtà anche di un euro solo, però superate dei determinati limiti. Poi si entra nel penale e si rischia addirittura la, gare, la galera. Siccome obiettivamente, i, eh, per come li conosco io, i business di dropshipping, comunque di Amazon, FBA, hanno dei turnover piuttosto elevati, anche perché poi chiaramente i margini sono ridotti, insomma, tra il 20 e il 30 per cento. Quindi se questi vogliono guadagnare, i turnover sono veramente elevati quindi arrivare a quei volumi di IVA a superare quelle soglie è veramente un attimo. Servizi come lo tax possiamo anche eh, dire che è, eh, evitano la prigione, quindi sì. prendiamoci in considerazione. A proposito di questo, cioè, ti faccio l'ultima domanda: dal 1 gennaio cambierà qualcosa a livello europeo, nel senso che anche per business come quelli del, della vendita dei prodotti a distanza dovrebbe essere possibile identificarsi tramite il MOS, che è praticamente il software messo a disposizione dell'agenzia Entrate, lo ricordiamo per chi non lo sa, che attualmente viene utilizzato invece per l'e-commerce diretto, quindi per tutti gli infomarketer, per gestire l'IVA, che è un problema anche per l'e-commerce diretto e non solo quello indiretto che invece gestite voi. Prevedete dei cambiamenti all'interno dell'azienda per questo motivo? Allora, dato che um, le semplificazioni dell'IVA che andranno a toccare più che altro noi ci saranno in teoria da luglio 2021, quindi non entreranno in vigore subito da gennaio, mh, diciamo che inizieremo a pensarci da, da quest'autunno. Non abbiamo ancora. Eh, non abbiamo preso ancora particolari decisioni, ecco, in merito, proprio per questo ritardo che eh, è previsto e quindi del fatto che dovrebbero entrare in vigore da luglio 2021. Okay. Vedremo insomma come, dato che comunque cambia sempre tutto molto facilmente, mm, dai, mh, eh, stiamo eh. un attimo aspettando. Sì, potrebbe in realtà anche ricambiare, perché poi in realtà il, il, il Covid ha reso tutto, ha fatto slittare tutto. Esatto, e esatto. Anche, capite, non ci sarà una seconda ondata, speriamo di no, per cui poi le date potrebbero rislittare ancora, insomma, sì, incrociamo le dita. Incrociamo, eh. sì, no, speriamo di no. Bene, va bene Claudia. Allora io ti ringrazio nuovamente, sei stata gentilissima. Uh, abbiamo spero spiegato ai nostri ascoltatori meglio come funziona l'IVA e soprattutto che cosa Tax può fare per, uh, per loro. Quindi grazie ancora e vediamo insomma le reazioni e magari poi. Uh, vediamo di dare un seguito anche a questa registrazione ricordiamo uh, che nei link in descrizione metteremo se mettiamo il, il, il di, del, del sito di, di Ellotax e chiaramente i riferimenti di Claudia per chi avesse problemi particolari e voglia prenotare una one to one grazie ancora Claudia ancora, ci, ci, ci risentiremo per una prossima intervista allora. grazie mille a voi